ho partecipato perché primo perché me l'ha chiesto il mio amico Saco che è un regista che stimo e penso che, cioè io tanto che non lavoro più come attore che mi porta via un sacco di tempo però stimo Saco e poi il progetto in sé mi ha, mi, ha, mi ha convinto subito e quindi questo e mi sono molto divertito insomma a tornare a, erano, non so quanti anni sono passati le liste, quattro circa 4-4 anni che non tornavo eh, davanti alla macchina da presa. Ho lavorato tanto come attore. È stato uno, un bel ritorno, ecco. Quando ci sono iniziative di questo tipo, se c'è l'occasione, è importante aderire. No, innanzitutto, è un, è un prodotto che va su internet e principalmente, quindi. Non deve essere troppo lungo, non deve annoiare, perché sappiamo che dopo il secondo o terzo minuto magari l'utente medio di internet tende a schippare o a guardare altro, un dialogo di attenzione molto, molto basso e breve. E, e poi ci sono stati molti paletti dovuti al tema che affrontiamo, che è molto delicato e, e così via, quindi di queste cose abbiamo dovuto tener conto in fase di scrittura. Non è stato semplicissimo. Però speriamo di essere riusciti eh, a fare quello che sto dicendo. Poi secondo me l'intelligenza la, la, la, la, del lavoro che, che sta, col, col quale sta affrontando questo lavoro Saco è, è quella di utilizzare un genere per raccontare un'altra cosa. Eh, fa quello che dovrebbero fare i bravi registi di genere, che utilizzano uno strumento per raccontarti qualcosa quindi da quel punto di vista del pubblico no? ha un, dice che cos'è questa cosa partecipa ed è, e si sensibilizza a quello che sta guardando perché c'è un, un invito a, a vedere come si risolve questo conflitto nella foresta e quant'altro però poi dopo scopri che l'intento è di raccontare la problematica di una malattia però lo fa. Come, fa come lo si fa col cinema non è di Tascalico che poi anche quello diventa... <coughs> Non, non facile da partecipare perché immediatamente la malattia mette sempre un po' paura no? E quindi il pubblico, oddio, no? cambia, come te, o canale o, o, o schippa il video Invece l'idea che ci hai avuto è, è brillante, non te ne accorgi soltanto alla fine No, ma come dice Gabriele, appunto la difficoltà maggiore inizialmente è stata quella di eh, affrontare l'argomento senza finire nel retorico, no? senza essere pesanti e ci abbiamo, diversi, ci abbiamo messo diversi mesi perché non riuscivamo a, a girare l'ostacolo finché a un certo punto l'idea che ho avuto è quella di metaforizzare tutto quanto no? quindi se, come vedrete è tutta una grande metafora dei sintomi di questa malattia e a livello registico eh, l'idea si basa appunto sulla perdita eh, della vista eh, spiegata, spiegata con la metafora delle del, tenebre che avanzano, che arrivano e poi eh, la lotta contro le tenebre, che è diciamo, simbolizzata da questa torcia che, si va, che aiuta il nostro latonista a farsi strada nel bosco, no? che rappresenta un po' le difficoltà della vita, figuriamoci della vita di una persona affetta da, un, da una malattia così grave e rara. E per quanto riguarda l'interpretazione, <ride> è lui che sta sotto la pioggia al freddo da quasi tre giorni. Sì, quindi sentiamo Ammalato, ammalato qui, che capita proprio a fagiolo perché... <coughs> sto malissimo però meglio è il metodo, sì, sì. È il metodo. Cioè uno dirà vedi che bravo, che bravo. no no sono male davvero eh, ma no dal punto di vista dell'interpretazione in realtà come, come dicevamo prima si racconta una storia eh, con il genere no, del, del conflitto del survival movie no? sarebbe questo meglio, sì. no? il, il, il termine di paragone quindi eh, la frustrazione eh, eh, che, che, che, che il, il, il personaggio vive man mano che questa luce viene a mancare e si ritrova, e si ritrova nel buio. Un po' un Revenant senza orso. <ride> no, trinciamo i soldi per l'orso. Però, Però mi, piace, mi piace molto la, la, la, la, questa, questa, il fatto che comunque ci sia poi dopo una luce. Il, il, il, il rapporto che c'è tra luce e ombra e la speranza che comunque si ritrovi la luce. Perché se non ci fosse speranza io non me ne avrei aderito al progetto non mi interessa, è l'ultima cosa che deve morire.